Allora, dove andiamo oggi? Alla... alla Andiamo al compleanno di una compagna di Vanessa, di Giorgia, alla Gorà dove ci sono un sacco di giochini. E oggi e Vanessa non sono palestra, ma non insieme. È dove. vero. Prima eh. io però. Oggi è venerdì, ultimo giorno di scuola e avete tutte e due palestra, vero? Allora, andiamo che quando si esce si va a giocare! E voi invece ce avete oggi una palestra? Buongiorno cucciolini e cuccioline, come state? Oggi per noi è una super giornata, sarà divertentissima perché andremo al compleanno di una compagna di Vanessa in questo posto bellissimo in cui ci sono tantissimi gonfiabili e ci si diverte veramente tanto E voi che cosa farete questo fine settimana? Scrivetemelo nei commenti Comunque non vi preoccupate che ci vediamo dopo con Vanessa e Anastasia in questo posto magico Six hours later. Bene, ragazzi, sono le 4 e 5 minuti. Tra pochi minuti vado a prendere Vanessa e Anastasia e ci dirigiamo verso la festa di compleanno. Bene arrivata, amore! Sei contenta? Uè! Si! Sì. Uè! Sì. E dove andiamo? Boh! Come? Bo? In città! In città? Ma te sei proprio fuori come una mina? Ok, allora porto soltanto Brendo. No! Sì, sì, allora te no. ti porto in città e io, Brando, andiamo giù E lei lei no. allora dimmi dove stiamo andando? Bo. ah ecco andiamo a giocare? cosa fai? studi? Sì. vabbè ci vediamo alla lavorare? no non è vero <ride> Anastasia cosa hai mangiato oggi a scuola? pesce e ti è piaciuto? Ok, siamo arrivate. Allora, io ho già scritto gli auguri, però fa... mancano le vostre firme, ok? Quindi la tua e quella degli altri tre bimbi. Tu Giadina l'hai fatto a parte perché tua cugina giustamente gliel'hai fatto a parte, come vero amore? Non si strappa, tesoro, si apre adesso mm, ti aiuto io. ho no, capito, capito, Ok? Mi raccomando, sfrenatevi come non mai. Ah, ciao bambine, oh, auguri, Giorgia! Grazie! Quanti anni, Gio? Dieci. Mamma mia, come Sei. stai diventando grande! Allora, se volete, quando vi siete cambiate vi faccio una magia. Eh, mm. Va bene? Sì, sì. Volete vedere una magia? Vuoi sì. vedere una magia? Cos'è? Anastasia? Vediamo mai Anastasia! Allora, chi vuol vedere la magia Viene in bagno con me Andiamo? Dai, allora Intanto vi devo dire Che la magia è sulle mie unghie Ok? E secondo voi Queste unghie Di che colore diventano? Eh, bianche Bianche Fucsia bianche. Bianche. Bianche. Bianche. Bianche. bianche bianche Ok vediamo, <ride> vediamo Vanessa se hanno ragione Bianche. bianche. Aprite Bianche, che Pronte? No. Sì. Se esce l'acqua calda, eh sentite? Aspettiamo un attimo perché deve essere calda l'acqua, altrimenti non vale. Secondo me non arriverà mai calda. No, no, è dall'altra parte, questa è fredda. Proviamo lo stesso, dai. Calda? Deve essere calda, ma qui è ghiacciata. Ok, non posso perché non c'è acqua calda. Comunque avevate indovinato erano bianche, brave! Poi vi faccio vedere un video. Anni, dove vai? Vieni qui! Ani Cosa stai mangiando? Pizzetta? È buona! Ho visto che hai mangiato un sacco di crepe alla nutella, erano buone! Hai visto che le abbiamo trovate, che fortuna! Adesso mangia piano se non la vuoi... Ok, vai a giocare! Allora, come procede? No. Procede bene? Gemelline? Allora ragazzi, indovinate chi è Vanessa e chi è Gaia? Scrivetemi nei commenti se lei è Vanessa e lei è Gaia o viceversa, perché sono identiche. No, neanche un po', siete uguali. Vabbè, avete qualche differenza, però siete molto simili. Come va? Tutto bene? Vi state divertendo? Oh, oh, ciao, amore! Ciao, ciao bufla! Adesso te la do la quetta, ne? Cosa fai? Scrivi il tuo nome! apre i regali e poi andiamo ok? perché stasera abbiamo gente a cena con chi? eh no è un amico è di papà sì. no chi è? è un amico di papà amore non lo conosci dai finisci la tortina ciao amore lo so mi dici se è buona? anche tu? si è buona, per me è buona. <ride> lo sai già? hai già assaggiata? buona Bene, adesso la mangio anch'io allora Buono Buon amore Vuoi mangiare qua? Sì, va bene, mangio con voi, ok? Ok Ragazzi, la festa è finita Adesso stiamo tornando a casa Ci siamo tantissimo divertiti Abbiamo saltato, giocato, fatto di tutto E un grande bacio E ci vediamo dopo a casa, ciao eh, sono tornata a casa e non troviamo Gasper Dov'è Gasper? Ah, sì. Guarda che magari è su, Vane! Non credo proprio, secondo me è su, più che giù. Quindi ne chiamano? No, no. A Gasper. Gasper. Ma come non c'è Gasper? Dov'è Gasper? Mm. No, no. Chiedi a papà, ah, è vero. Chiedi a papà se c'è Gasper. Giù? Giù. No, no non c'è, ancora l'albero abbiamo. Eh, dai, ma scusa, infatti. Ehi, sentiamo, amore, quanto tempo era chiuso poverino vieni qua amore mi hai chiuso da fai fagli vedere le unghie mamma che le hai fatte mm. eh ho rifatto le unghie vi piacciono? cambiano colore sono male. Sì. Sì. vuoi vedere? Sì. adesso posso farti vedere perché siamo a casa vieni? ok volete vedere? Vabbè, guardate Bellissime bianche Se le metto sotto l'acqua 30 ritornano azienda Guarda Sono magiche amore sono magiche a few moments later. Ok bimbe mi vado a cambiare e a lavare anch'io Voi vedo che vi siete già cambiate e lavate Bravissime perché in quel posto c'è un po' di polvere e, e niente dai che sta per arrivare l'amico di papà che dobbiamo okay. cenare ok? Ciao, Ciao. Sì eh, no. Vuoi una patatina? Sì, grazie Prego, aspetta che mi ha è un po' duro eh? da Aia, che... uh! oh, Oio, oh, la chiamala mamma Guarda il Mamma uh. Mamma È successo È successo Dimmi, Ani! Adesso si è fatta male A che cosa? ma mi stai prendendo in giro no. cosa hai fatto Vane? Eh? oh mamma, eh ma che cosa hai? ma la testa ti sei fatta male cosa hai fatto? cosa avete fatto? avete litigato? no eh figurati sono andata a farmi una non ho fatto questo non so io. e tu ti sei spaventata e hai picchiato la testa? sì mm. Vanessa ti sta uscendo un po' di sangue eh? Qua cos'è? È il sangue della testa? No, dai, veramente, non mi state prendendo in giro, vero? Ok, Anastasia, yeah. vai a prendere il cotone, su il cotone però, no, eh? Su. su, su, nel bagno, su, vai! Allora, io sono andata a farmi una doccia, sta per arrivare gente? Io lo sapevo, vi ho portati alla festa, vi ho portati a giocare, sempre a litigare, state! Ma ascolta, ma questo è sangue, ti sei fatta male? O è il sangue della testa? Non capisco. E vai a lavarti la manina, adesso ti pulisco. Ascolta, se... questo è per struccarsi. Vabbè, ascolta, in bagno, in questo bagno c'è. Sul mobile c'è il disinfettante verde. Mi ha portato lo, la, la salvietta per struccarti. Ti fa male? Ti fa male? Sì, sarà un tagliettino piccolo, ma dove hai picchiato? Contro il tavolo. Ah, lì? Cioè, proprio così. Il gatto è morto. Ah oh, no, pensavo che era sdraiato. Tamponati, dammi, dammi, ce faccio io, madonna, guarda, madonna, mia. ragazzi, sta per arrivare l'amico di papà. La mano vai a lavartela, non esce tanto sangue, un pochino Pazienza, ok. Ti brucia un pochino? dai, ascoltami, Vane, vai a lavarti la manina, dai. Vai a lavarti la manina, che qua tra colori e sangue non si capisce più niente. Vai a lavarti la manina. One hour later. Amore, come stai? Come Ti fa meno male, amore? Mm -hmm. Stai meglio, eh? Andiamo. No, dai. Un po' rosso ancora, però mm. va bene. Ancora un pochino rosso? Mm, sì, eh. Senti, Ani, dai. Eh! eh. Sì, sì sì sì la pensiamo anche noi come lei vero? uguale uguale uguale c'è cioè, il, il buco in testa? il taglio? sì no pochissimo poco poco uh, ok? No. va bene sì sì tranquilla ascolta Anastasia concludiamo il video qua lasciamo riposare Vanessa perché mi sa che giù è arrivato l'amico di papà eh? ok? se il video vi è piaciuto e anche se finita iscrivetevi al canale e eh? e lasciate un pollicione su però aspettate si sì, si sì, amore. ok bene. ragazzi finiamo il video qua ti Ci fa male? adesso ciao, ti curo ragazzi. un attimo eh. ciao. ciao curiamo Vanessa